Benvenuti spettatori di Le Fonti TV a una nuova puntata di Agora Marketing, parleremo di sponsorizzazioni nel mondo sportivo, un settore in costante ascesa, un settore che eh, tra l'altro ha subito numerose trasformazioni nell'ultimo decennio a causa di diversi fattori, dall'impatto inevitabilmente dei social media alla diversa fruizione del prodotto sportivo da parte dei tifosi della fan base. Ne parleremo con l'ospite che mi ha raggiunto in studio, ovvero Francesco Alivia, sport sponsorship and partnership director di Denzu al cui naturalmente do il benvenuto. Grazie, Grazie per essere qui con noi. Grazie mille per l'invito, un piacere. Bene, allora Francesco direi di partire proprio dalla tua attività e eh, dalla metodologia distintiva di Denzu che eh, lo ricordiamo è uno dei più importanti centri media qui in Italia. Corretto, eh, sì allora mh, faccio una premessa che Densu eh, non in Italia perché in Italia abbiamo appena lanciato la divisione sport appunto che viene rappresentata da me ma nel mondo abbiamo oltre 60.000 dipendenti di cui circa 500 sono dedicati al mondo dello sport quindi c'è un network internazionale eh, che copre diversi paesi dove la competenza sport è centrale, in primis in Giappone dove Densu è conosciuta soprattutto anche per il rapporto col, col CIO quindi siamo diciamo, l'agenzia delle olimpiadi possiamo definire. Così. Eh, per quanto riguarda l'Italia ehm, è stato scelto da poco di, di aprire questa divisione, in realtà c'era la volontà di farlo già pre-Covid poi ovviamente con l'andamento del mercato c'è stato un, eh, un posticipare appunto di questa, di questa scelta. Noi cerchiamo fondamentalmente, in primis essendo consulenti dei clienti, abbiamo circa 200 clienti all'interno del nostro gruppo, eh, il rapporto che cerchiamo di instaurare è prevalentemente un rapporto consulenziale dove non lavoriamo sul brief del cliente ma lo costruiamo insieme al cliente il brief e quindi fondamentalmente avendo poi una competenza trasversale del mondo dello sport in Italia ma non solo, eh, cerchiamo di offrire la soluzione che meglio risponde appunto a queste esigenze che poi definiamo insieme ma poi noi essendo con tantissimi clienti anche la società che mh, determina la strategia media e di comunicazione eh, del brand quindi questo ci riesce anche abbastanza facilmente insomma. Ecco, eh, nell'introduzione abbiamo accennato appunto all'evoluzione eh, che il settore sta intraprendendo. Insomma, diversi fattori abbiamo citato, naturalmente eh, i social media, anche la fruizione diversa del prodotto sportivo eh, da parte dei tifosi, il cosiddetto co-watching ad esempio. Insomma, ecco tutti i fattori che stanno influenzando. Ma come è cambiato poi nello specifico il mondo del marketing sportivo negli ultimi dieci anni? Sì, allora io penso che l'evoluzione che c'è stata in questi dieci anni è un po' quello anche che è successo nel mondo dei media, no? appunto come dicevi tu, eh, se pensiamo a dieci anni fa il 99,9% delle visualizzazioni di eventi sportivi era attraverso televisioni, non esisteva il termine... Eh, connected tv quindi non c'erano ancora le smart, le, le smart tv non c'erano i eh, secondary eh, device appunto come tablet smartphone quindi oggi come dici tu la fruizione cambia e di conseguenza eh, la sponsorizzazione sportiva si adatta a quel mondo in continua evoluzione eh, dopodiché chiaramente anche gli obiettivi da, eh, per le aziende, quando abbracciano una sponsorizzazione, sono cambiati radicalmente. In precedenza c'era un po' una volontà di essere all'interno dell'evento sportivo, quindi gli obiettivi erano prevalentemente obiettivi della parte alta del funnel, quindi di ottenere la visibilità e notorietà del marchio. Poi con l'evoluzione anche del, del modo di raccontare lo sport, quindi eh, precedentemente c'era la centralità sul match day, sul giorno della partita, poi come dicevi tu con i social media c'è stato un allargamento anche del racconto del mondo dello sport con il dietro le quinte, con la settimana che comunque viene sempre seguita attraverso i social media, tanti club se parliamo di calcio hanno anche una tv tematica, eh, quindi fondamentalmente gli obiettivi dell'azienda si potevano spostare anche su altri livelli del funnel fino a poter strutturare magari delle campagne per la conversione dove eh, modalità di ingaggio col tifoso come la gamification grazie anche all'evoluzione tecnologica, allo sviluppo di app, di soluzioni che andassero nella direzione del tifoso erano assolutamente molto più semplici da raggiungere rispetto magari a dieci anni fa. Poi chiaramente c'è stato anche un impatto molto forte della tecnologia, il mondo cambia, eh, il Covid l'ha cambiato ancora di più, ha accelerato alcuni processi e quindi poi tutti quelli che sono degli elementi eh, molto, eh, che si discostano molto dalla tradizionalità della sponsorizzazione sono stati centrali poi nell'evoluzione nell della stessa quindi poi magari successivamente potremmo, potremmo parlarne un pochettino più nel dettaglio, il mondo del metaverso, il mondo delle criptovalute ha portato eh, grande innovazione, quindi anche poi mercati paralleli che crescevano, hanno un po' eh, spostato l'attenzione in quella che era la sponsorizzazione classica. Certo, una differenziazione proprio merceologica anche, ah, anche all'interno del, sì. del marketing sportivo. E assolutamente, ecco quello che dicevi, era particolarmente interessante sulla modalità eh, di fruizione, perché ho letto eh, i dati di una ricerca dove ormai sì il 50% dei tifosi, degli appassionati di sport guarda l'evento live, ma c'è una fetta altrettanto importante che ormai lo guarda indifferita, stiamo diventando la cosiddetta generazione highlights e quindi esatto. questo naturalmente modifica poi anche tutte le strategie di marketing e a proposito ecco, di, di trend ci sono naturalmente dei trend consolidati che riguardano il marketing sportivo e dei trend emergenti mi riferisco ad esempio alla necessità magari di veicolare determinati messaggi che riguardino non so, l'inclusione, la diversity ecco facci una panoramica appunto di trend emergenti e consolidati nell'ambito del marketing sportivo sì ecco riparto sempre dalla giustamente soprattutto millennials o generazione z eh, appunto spostano sempre più l'attenzione quindi fanno fatica a seguire un evento sportivo nella sua interezza eh, questo ovviamente comporta poi delle scelte da parte dei brand che ovviamente devono andare in quella direzione per raggiungere i target quindi abbiamo visto anche la nascita di, eh, di nuove piattaforme con il mondo dello sport che doveva abbracciare queste nuove piattaforme faccio un esempio di twitch dove l'attenzione è molto più alta perché? perché rispetto al modo di fruire lo sport tradizionale, quindi televisione, dove l'utente è passivo, su Twitch o anche magari sul metaverso, o comunque su piattaforme eh, di quel tipo, eh, ci può essere un'interazione continua, quindi si creano delle community che segu eh, seguono quel contenuto, fruiscono di quel contenuto e nel contempo possono essere anche attivi perché, Possono, eh, possono interagire sia tra di loro, sia anche, spesso e volentieri, magari con dei personaggi all'interno dell'evento sportivo stesso. Eh, come dicevi tu, il mondo dello sport si fa anche portatore di messaggi positivi, quindi sempre di più un po' quello che ci chiede il mondo, no? di essere più sostenibili. Tra l'altro in questo sono anche orgoglioso di dire che Denso è una società che ha impatto zero, siamo attentissimi a livello proprio eh, di azienda eh, in tutti i paesi ad avere eh, zero emissioni, quindi abbiamo degli uffici dove eh, fondamentalmente eh, ci sono dei sistemi di domottica per non eh, disperdere energia, abbiamo tutte flotte eh, di auto non, non con carburante che, eh, che quindi inquinano meno. Quindi anche il mondo dello sport, come tutto il mondo, richiede eh, determinati, determinati messaggi e quindi l'inclusività eh, diversity, sostenibilità in tutto quello che viene comunicato è assolutamente centrale, eh, soprattutto se guardiamo magari grosse sponsorizzazioni, faccio esempio sponsor global delle Olimpiadi o sponsor dei Mondiali di Calcio, sempre di più attiva la sponsorizzazione veicolando quei tipi di messaggi. E quindi, poi è importante per il rights holder, quindi per l'organizzazione dell'evento, per la squadra o per l'atleta stesso, eh, saper comunicare quei messaggi positivi ed essere credibile. Certo, sì, sì, beh, certo concetti come appunto, ma non solo fair play, come attenzione al green, eh, come sostegno, ad esempio dello sport al femminile rientrano assolutamente in questo campo in questa eh, categoria. Tu prima ecco, hai accennato proprio alla eh, differenziazione delle categorie merceologiche, appunto, riferendoci eh, ai not fungible token e alle criptovalute, un mondo che sta letteralmente esplodendo, lo abbiamo visto poi ad esempio proprio nella Serie A nell'ultimo campionato con ehm, criptovalute insomma, che campeggiano eh, sulle maglie dei club eh, più importanti, eh, ecco, mh, quali tipi eh, di ehm, così, attività possono eh, essere ehm, intraprese attraverso questo tipo ecco, di, eh, di categoria merceologica? Perché si apre poi tutto il discorso che riguarda il marketing esperienziale. Corretto, sì, allora Diciamo che anche in questo appunto eh, pensando a quali sono quei mercati che supportano di più lo sport come investimenti, nell'ultimo decennio ci sono stati dei cambi molto importanti, se pensiamo che in precedenza, soprattutto, adesso prendo come esempio il mondo del calcio, che poi è anche lo sport numero uno per l'Italia. Eh, in passato c'erano grossissimi investimenti di società di betting. Sappiamo che nel 2018 è stato il decreto dignità che ha vietato per le aziende di betting di poter comunicare. E quindi da lì c'è stato un grosso buco, ci sono state un paio di stagioni dove in effetti le società di calcio hanno avuto anche delle, delle difficoltà, eh, perché, perché hanno perso una buonissima fonte di ricavo. Fortunatamente poi ci sono stati dei settori che hanno visto nello sport eh, uno strumento per poter accrescere la propria awareness e, e quindi sicuramente questi mercati emergenti che citavi tu, quindi tutto il mondo delle criptovalute che si porta dietro gli NFT, si porta dietro eh, magari i token che sono delle monete virtuali che vengono create verticalmente, sono delle monete che rappresentano una squadra di calcio, un atleta, un evento. Ecco questo, questo settore è cresciuto molto eh, ecco, in questa fase storica magari non vive proprio un periodo buonissimo perché il mercato è abbastanza down e ha perso il mercato esatto. delle però, però è già qua e l'anno esatto, però soprattutto nella stagione qualcosina, stagione 2021 e poi stagione 21-22, quindi quella appena trascorsa. Eh, sono state tantissime le aziende che hanno iniziato a investire nel calcio oh. e l'hanno fatto anche con una modalità, giustamente come dicevi tu, eh, molto diversa, nel senso che se prendiamo esempio Socios. Okay, è. che è una società che eh, produce appunto token verticali delle squadre, ma cosa generano questi token? Generano per il tifoso una, una, eh, una possibilità di essere al centro delle decisioni del club e questo è comunque anche un po' il seguito di quello che dicevo prima, nel senso che c'è sempre più l'attenzione alla centralità del tifoso e quindi questo tipo di sponsorizzazione va esattamente in quella direzione. Cosa succede? Il tifoso facendo un investimento e quindi eh, entrando a far parte del mondo del club, detenendo questi token, queste monete virtuali, attraverso la piattaforma dello sponsor... Eh, possono scegliere il nome, faccio un esempio, del centro sportivo, piuttosto l'inno del club, comunque decisioni, ovviamente non sono decisioni di posso far entrare un giocatore certo, in campo e far uscire l'altro, sul, sul non sulla parte ecco, sportiva del certo. mercato, però su quello che è il mondo della comunicazione del club o anche un po' tutte quelle che sono le attività che influenzano la, la vita del, eh, del tifoso stesso, sono decisioni che poi sono spinte dai detentori di questi token, ed è qualcosa di comunque Molto innovativo negli anni passati pur non essendoci ancora questa categoria parlo di 5-6 anni fa comunque le società stavano provando a muoversi in quella direzione sviluppando comunque delle piattaforme dove ripeto il tifoso potesse essere al centro potesse essere attivo okay, quindi per tenerlo ingaggiato tutta la settimana come dicevamo prima. E quindi sicuramente questi investimenti importanti che sono arrivati hanno accelerato comunque questa attività rivolta al tifoso e dall'altra parte hanno portato dei ricavi importanti per le casse dei club e anche comunque ovviamente di, di altri rights holder in altri sport eh, piuttosto che settori. Certo, e poi anche con la possibilità tra l'altro attraverso questi token di fare proprio una vera attività di trading. Eh, che sia in cui i tifosi eh, sono direttamente eh, coinvolti con i pro e i contro perché naturalmente c'è anche insomma una parte eh, soprattutto ecco, che riguarda i ragazzi più giovani che magari non hanno gli strumenti ancora per capire questo mondo che deve essere tutelata inevitabilmente. Però, però aggiungo che spesso volentieri la fascia più giovane è poi quella più attenta a questi nuovi trend e quindi quelli che poi riescono a, a essere anche comunque molto attenti a quali sono le, le modalità di investimento devo dire l'ho vissuto anche un po', un po' come esperienza che le nuove generazioni sono molto propense a questo tipo di attività e anche molto attenti poi a scovare le metodologie eh, Per sì, hanno un'educazione finanziaria superiore rispetto sì, su, diciamo su ai questa finanziaria forse è un po' forse troppo non, però voglio però dire però comunque assolutamente sì assolutamente okay. sì Ecco rimanendo appunto parzialmente comunque nel tema perché Not Fungible Token e criptovalute sono legate in un qualche modo al metaverso, il metaverso è un mondo eh, che si sta aprendo e sicuramente caratterizzerà il futuro anche il mondo insomma, delle sponsorizzazioni a livello sportivo ricordando un particolare che eh, riguarda il, il campionato appena trascorso con una partita proprio del campionato di Serie A ovvero Milan-Fiorentina che è stata la prima in assoluto trasmessa nel metaverso quindi con la Serie A che ha anticipato anche grandi leghe come la Premier League, come eh, la Liga Spagnola. Ecco, quali sono le opportunità ovviamente per il marketing sportivo che si aprono con il mondo del metaverso? Beh allora, il metaverso fondamentalmente è un, un duplicare il mondo reale, quindi un po' come succede anche con altre cose, faccio un esempio, la visibilità LED bordo campo, che adesso ci sono delle tecnologie, che consentono di duplicare la visibilità a seconda dei mercati che vedono la partita. No? Quindi se io sto guardando una partita in Italia, vedo Barilla a bordo campo, la sto guardando negli Stati Uniti, posso vedere un altro marchio. Quindi un po' come... Quindi, ehm, eh, questo esempio che stavo facendo, il metaverso quindi duplica e, e quindi crea una scalabilità di una serie di attività che possono essere fatte. Eh, in primis assolutamente quella di creare delle room dove io posso entrare e quindi seguire la partita, ovviamente fortunatamente insomma la serie A che nell'ultimo triennio veramente ha veramente avuto una crescita da un punto di vista non solo eh, di marketing sportivo ma anche di eh, tecnologia, comunque sempre rivolta verso il futuro, mentre magari in passato era molto indietro alle altre leghe, ha fatto questo test, eh, ecco oggi il metaverso non converte ancora numeri straordinari perché comunque... Sì, se ne parla come un po' il appunto, web, web 3.0, no? quindi insomma le, si parla del futuro. C'è qualcuno che sta parlando anche del web 4.0, quindi già si sta andando sì. no, eh, verso, verso, verso orizzonti ancora molto più lontani. Non abbiamo l'apparato tecnologico che ci consente, ma l'idea c'è esatto, e, sì, e, e, e sta eh, per essere sviluppata. Assolutamente, quindi, Tornando a quello che mi stavi chiedendo, quindi su quali sono le opportunità per un brand, allora sicuramente la fruizione del contenuto e quindi poter guardare la partita lì e quindi ripeto duplicare, avere eh, delle piattaforme nuove, innovative che comunque abbracciano molto eh, quei target giovani. Dall'altra parte si possono strutturare delle temporary room, comunque delle, delle zone come fossero eh, dei fan zone, okay? delle zone per il tifoso, dove avvengono una serie di cose, quindi dove posso trovare eh, in esclusiva il prodotto dello sponsor dove attraverso il mio avatar posso partecipare a delle attività di, eh, di gamification, quindi anche qui la parte comunque di interazione con il tifoso. Chiaro, fatto comunque in un contesto diverso, virtuale, dove fondamentalmente vengono abbattute tantissime barriere, non solo geografiche, ma anche eh, delle possibilità che ovviamente in ambienti di questo tipo virtuale sono n, sono infinite. Ci sono alcuni club, il Manchester City ad esempio, ha creato uno spazio virtuale all'interno di, di uno di questi metaversi che tra l'altro sono tanti perché sono delle piattaforme che sono competitor tra di loro dove fondamentalmente il tifoso può vivere la vita del club con il proprio avatar quindi insomma è qualcosa di molto curioso. Ad oggi ripeto le conversioni non sono straordinarie per quanto riguarda Milan Fiorentina si parla di circa 5.000 persone che sì. hanno visualizzato la partita lì però è un qualcosa che farlo e sono ancora poche le aziende che si sono mosse in quella direzione, chiaramente crea grandissima discontinuità con il passato e comunque sono attività che vengono fatte quasi più per PR, per dire sono arrivato prima io e sta diventando una sorta di must, sta diventando un qualcosa che devo fare se voglio comunque avere uno sguardo proiettato al futuro. Certo, sì, sì, c'è la corsa, poi insomma la concorrenza tra esatto. anche le, le varie squadre. E stanno ancora capendo in molti no, esattamente cos'è, sì. quali sono le opportunità. Certo. Noi in Denzo, tra l'altro abbiamo creato un team proprio verticale per lo sviluppo di progetti sul metaverso, per dire con Benetton abbiamo fatto un'attività, contesto un pochettino diverso perché, perché eh, era un contesto gaming dove abbiamo creato un'isola Benetton, dove c'erano gli avatar che si vestivano con l'abbigliamento Benetton e comunque sono quelle cose, questo era fatto in un contesto di un videogame, ma in quel caso il videogame è comunque un mondo virtuale, si può considerare un metaverso. Quindi... Certo, però magari ecco, ci sarà in un futuro la possibilità per chi ad esempio ama eh, il calcio inglese, dice io vorrei un giorno provare l'esperienza di una partita vissuta direttamente eh, in uno stadio inglese, magari vedermi un Liverpool City eh, ad Anfield, magari ecco, attraverso l'avatar ci sarà tutta la parte dell'organizzazione del viaggio della scoperta, Comodità dello spostamento che verrà eliminata io potrò godermi quel tipo particolare di esperienza direttamente nel metaverso è una possibilità sì. assolutamente sì e tra l'altro un'attività simile non nel metaverso ma comunque con una modalità virtuale è stata fatta dall'embie diversi anni fa che uh -huh. hanno posizionato in alcune aree del palazzetto delle telecamere dove l'utente da casa col visore Ok, vedeva la partita da lì e quindi fondamentalmente a seconda di come lui si muoveva, la telecamera si muoveva ed era un'immersione, era più eh, un'attività di augmented reality se possiamo chiamarla, sì. però comunque il concetto è abbastanza simile nel senso vivere in un mondo parallelo, in quel caso comunque c'era una connessione col mondo fisico rispetto a quello virtuale, eh, però insomma di quelle attività io penso che se ne vedranno tantissime e ripeto, poi... Si possono abbattere le barriere anche perché poi il contatto magari con l'avatar di un giocatore può essere più facile rispetto al contatto con certo. un giocatore vero e quindi ripeto abbattere le barriere e creare tantissime opportunità che duplicheranno poi quelle che già esistono. Ecco abbiamo parlato appunto di leghe, di grandi club che si stanno muovendo però eh, ti chiedo in un mondo in cui domina almeno attualmente il personal branding forse ancora più della squadra il singolo atleta può rappresentare uno strumento anche se è brutto diciamo utilizzare eh, questo termine per creare un legame ancora più profondo tra l'appassionato, il tifoso e il brand oppure no? Sì assolutamente, allora qui entriamo anche nel contesto di Valutare lo sport come mezzo di comunicazione e quello, eh, quello che noi scopriamo è che lo sport in generale converte di più, perché comunque per un brand potersi associare con una squadra, con un evento sportivo, significa comunque poter abbracciare un momento in cui il tifoso vive delle passioni molto forti, quindi spesso c'è un seguito che magari in altri settori non vengono concessi. Ehm, I club si stanno comportando da influencer, spesso e volentieri, però sicuramente quello che vediamo è che il personaggio singolo, eh, ci sono proprio delle ricerche che lo dimostrano, abbia un livello di conversione e di engagement che è anche due o tre volte superiore rispetto magari a quello che può fare un cantante o comunque dei personaggi singoli di altri mondi, ok? Quindi la tua dichiarazione è assolutamente valida dal mio punto di vista, nel senso che io sono un grosso supporter e comunque lo vediamo, nel senso che poi spesso eh, gli atleti sono anche sempre più attenti a portare dei valori positivi, quindi eh, è molto semplice trovare dei legami anche con i valori di marca, magari di determinate aziende e quindi spesso ci sono anche delle comunicazioni, delle campagne che sono anche molto naturali e molto credibili perché appunto l'atleta ha quella credibilità, perché porta passione, perché comunque anche il suo vissuto, no? spesso e volentieri gli atleti, non tutti perché non tutti gli atleti ovviamente sono assimilati a eh, degli elementi positivi, però spesso l'atleta significa che ha fatto un percorso dove si è allenato, ha rinunciato a tantissime cose all'interno della sua vita e poi appunto magari ha vinto una medaglia piuttosto che ha avuto dei successi e quindi c'è quel quel concetto di avercela fatta dopo tante sofferenze, sì, dopo scalata, tanti sacrifici, una di allenamento, una scalata, esatto. di fatica, che, che è molto poi... simile a quello che magari l'azienda vuole comunicare di se stesso. Certo, quindi è un tramite proprio ecco per sì. veicolare determinati valori. Parlando invece ancora di futuro, dell'evoluzione eh, del mondo delle sponsorizzazioni sportive nei prossimi anni, abbiamo citato diciamo, due nuovi trend che sono quelli dello sport al femminile e degli e-sports. Eh, abbiamo citato le parole chiave dei prossimi anni oppure no? Ah, penso di sì, questi ultimi due non li chiamerei più trend, mm -hmm. onestamente, perché ormai sono delle realtà. Okay. Eh, nel senso, lo sport femminile, eh, se guardiamo dal 2020 al 2021... A livello di investimenti in comunicazione ha fatto un più 146 per okay? eh, da un punto di vista di audience si parla addirittura di cinque volte tanto. Quindi, alla fine, eh, ripeto, io penso che sia anche un po' il contesto in cui noi stiamo vivendo. No? Oggi c'è grossissima attenzione rispetto, comunque, alla parità tra uomini eh, e tra donne, e quindi anche lo sport femminile ha assunto una credibilità all'occhio di tanti, con anche magari. Eh, dei momenti storici molto importanti se guardiamo la Lega, eh, la Lega Femminile di Calcio che ha dichiarato le giocatrici come professioniste, che è comunque è un passo molto importante, eh, eh, le televisioni sono sempre più attente perché comunque c'erano per carità degli sport dove alla fine il, il, il settore maschile e quello femminile sono, sono paritari, come guardiamo il nuoto, l'atletica, il tennis, no? c'era già quella, quella parità. Fortunatamente anche attraverso gli sport di squadra... C'è adesso quell'attenzione che gli sport femminili meritano e le aziende devo dire che su questo sono veramente molto ben propense perché poi ecco il punto debole spesso e volentieri dello sport era proprio avere un target prevalentemente maschile. Invece con l'apertura anche sport di squadra femminili, insomma quello viene un po' pareggiato. Eh, gli sport è sicuramente un tema che, che io ho vissuto anche perché nella mia passata esperienza ho, ho seguito un progetto di sport importante in Italia con Lega Serie A e anche quelle ormai sono una realtà, nel senso abbiamo visto che ormai ci sono mondiali dove ci sono giocatori che sono al pari di atleti, quindi sono conosciuti, sono stimati, anche loro sono poi oggetto magari di, di contendersi no, di aziende che li vogliono per rappresentare proprio marchi, per fare le attività di comunicazione. E gli sport ecco, a differenza dello sport tradizionale, è visto un pochettino più democratico, nel senso che comunque anche lì, essendo un qualcosa di abbastanza nuovo e comunque eh, di molto recente, so, mh, le barriere sono state abbattute, quindi anche il percorso per diventare un professionista spesso è magari più rapido rispetto a sport tradizionali, dove comunque c'è anche molta più competitività eh, e, e comunque, ripeto, sono portatori anche quelli di, di elementi e di messaggi positivi, e io li considero delle realtà, nel senso che poi quando si presenta ad una società eh, una serie di opportunità di cosa poter sponsorizzare, quale mondo poter abbracciare, questi sono, sono due mondi che io considero sempre ecco ti faccio eh, commentare un'ultima frase proprio riguardo appunto al rapporto tra gli sport tradizionali e gli sports eh, l'ha detta Moore che è l'ex eh, CEO del Liverpool e mi ha colpito quando l'ho letta perché lui ha detto eh, voi considerate il nostro competitor il Manchester City piuttosto che il Manchester United ma in realtà il nuovo competitor del Liverpool se guardiamo da qui in avanti è Fortnite quindi lui ecco eh, opera una sorta di contrapposizione tra sport tradizionali e e-sport, è vero oppure invece magari può esserci una compenetrazione tra questi due settori? Sì, allora, eh, io penso che questa dichiarazione sia anche il frutto del, del cambiamento della visione eh, dei rights holder sportivi, nel senso che ormai lo sport non è solamente sport ma è intrattenimento e quindi in realtà questo è un po', sono un po' eh, uso questo termine, le mire di espansione degli sport a voler essere intrattenimento a 360 gradi, che quindi portano ovviamente a voler ampliare la propria base d'utenza e quindi a cozzare tra virgolette con altri, con altri mondi come appunto quello dei videogame, perché? Perché comunque l'abbiamo detto anche prima, in effetti le nuove generazioni sono molto più propense magari ad attività di quel tipo dove sono ingaggiati, si creano delle community, sono molto più attivi rispetto allo sport che... Eh, tranne quando si pratica, che ovviamente è un tema molto diverso, però quando si fruisce sport, quando si segue un evento, spesso appunto c'è quella passività che, che allontana le nuove generazioni che invece sono multi device, fanno cioè. due o tre cose contemporaneamente, non tengono l'attenzione alta, per, eh, quindi appunto come dicevi tu giustamente prima, si sta creando la generazione degli highlights o degli snackable content, mm -hmm. se vogliamo chiamarli così, che è un po' il risultato anche della crescita dei social network, dove il contenuto è sempre più breve. Certo, no, e, quindi e infatti Moore concludeva risultato. dicendo la battaglia che ci aspetta sarà la battaglia dell'attenzione, quella di cercare, insomma, proprio di tenere lì lo spettatore per il maggior tempo possibile, ma i tempi, lo abbiamo visto, si stanno riducendo drasticamente. Sì. Sì, ci sono esperti di sport, che, eh, addirittura in libri futuristici, no, che parlano di come sarà lo sport tra vent'anni, dicono che ci sarà sempre di più un disinteresse verso la partita, verso l'evento live ma si moltiplicherà sempre di più poi tutto quello che è extra quindi sono gli highlights, altri contenuti, la vita degli atleti, della squadra eccetera io onestamente su questo sono un po' scettico perché comunque mm -hmm. penso che la spettacolarità dell'evento specialmente quando c'è il, il grande evento, il grande evento ehm, certo. ovviamente penso che resterà imbattibile anzi su quello ci sarà una crescita costante però comunque questo fa riflettere e bisogna essere sempre pronti, anche se magari la mia generazione non è eh, prontissima no, per il metaverso, per altre cose di cui abbiamo parlato, però comunque bisogna sempre ragionare in quello che arriverà in futuro e poterlo cavalcare per essere comunque centrati su quelli che eh sono... Certo. Anticipare Insomma, la realtà anticipare. e non inseguirla alla esatto. fine, assolutamente. Farne Io parte. ringrazio sì. tantissimo Francesco Alivia, Sports Sponsorship and Partnership Director di Densu, per questo bel approfondimento sul marketing sportivo, è stato un piacere averti Grazie qui mille. alle fonti tv. Grazie mille, è stato un piacere e alla prossima. Bene, allora abbiamo concluso qui questo focus dedicato appunto al mondo del marketing sportivo, si chiude dunque questa puntata speciale di Agora Marketing, io naturalmente vi rimando alla programmazione di Le Fonti TV.